La memoria dello stress del VLAN è straziante quanto la memoria del dolore. La trasmissione dati senza fili VLAN basa sulle microonde, lavora a frequenze di 2,4 e 5 GHz ed è pulsata a una frequenza di 10 Hz. Il professor Dr. Lebrecht von Klitzing ha scoperto che proprio questi impulsi possono causare intensi disturbi dei processi corporei. Con l'uso frequente il corpo può anche sviluppare una memoria dello stress, simile alla memoria del dolore causata da dolori persistenti. A causa di questa memoria dello stress si possono sviluppare elettroipersensibilità cronica, stress ossidativo e altri sintomi. Mentre in campo medico da una parte si presta molta attenzione a garantire che i pazienti affetti da dolore non sviluppino una memoria del dolore estenuante, dall'altra non viene impedito l'emergere di una memoria dello stress, non meno tormentosa, causata dall'uso del VLAN. Piuttosto al contrario, anche le scuole vengono dotate di VLAN nonostante esista una valida alternativa sotto forma di rete cablata LAN, ma soprattutto per i bambini c'è da temere un danno irreparabile perché sono ancora in crescita. In qualche modo sembra essere dovuto allo spirito di oggi e alla politica generale dei media che si arrivi quasi solo a sentire l'opinione di esperti comprati dalle grandi corporazioni, mentre gli esperti indipendenti, che hanno a cuore la salute pubblica, sono quasi completamente messi da parte. Tuttavia per proteggersi da danni tragici è essenziale ascoltare tutte le voci degli esperti senza pregiudizi.